Il lamentarsi è una delle strategie favorite dall'ego per acquisire forza. Ogni lamentela è una storiella che la vostra mente si costruisce e alla quale voi credete ciecamente. E non fa differenza che la esprimiate ad alta voce o che la pensiate soltanto. Alcuni ego, che non hanno altro con cui identificarsi, sopravvivono facilmente ed esclusivamente grazie alla lamentela. Quando siete nella morsa di un ego come questo, il lamentarsi soprattutto degli altri è abituale ed ovviamente inconsapevole. Spesso è parte di questo schema l'appiccicare mentalmente etichette negative agli altri, sia mentre li avete davanti, sia quando parlate di loro, o anche pensando a loro. Affibbiare epiteti è forse la forma più crudele di questa attività, è la necessità dell'ego di avere ragione e di avere la meglio sugli altri. Allora parole come maiale, bastardo, strega diventano dichiarazioni contro le quali non si può discutere a un livello più basso dell'inconsapevolezza, si urla e si strilla. E ancora un po' più giù, ma non troppo, c'è la violenza fisica, e che dà ancora più energia all'ego. Essere risentiti significa essere amareggiati, indignati, offesi o feriti, vi risentite dell'avidità degli altri, della loro disonestà, dell'assenza di integrità, di ciò che stanno facendo, di ciò che hanno fatto nel passato, di ciò che dicono di ciò che avrebbero o non avrebbero dovuto fare l'ego ama questo invece di essere tolleranti con l'inconsapevolezza degli altri ne ricavate la loro identità una delle vie più efficaci per andare al di là del vostro ego il non reagire all'ego degli altri quando siete in uno stato non reattivo vi rendete conto che non vi è nulla di personale e allora potete riconoscere un comportamento dell'altro come un moto dell'ego a questo punto non vi è più nessuna compulsione a reagire non reagendo all'ego, spesso potrete permettere all'aspetto dell'altro di manifestarsi. L'ego ama lamentarsi e risentirsi, non solo degli altri, ma anche delle situazioni. Ciò che potete fare con una persona, lo potete fare anche con una situazione. L'implicazione è sempre la stessa, e il più grande nemico dell'ego è naturalmente il momento presente, che è come dire la vita stessa, il lamentarsi non deve essere confuso con l'informare l'altro di un errore o di una mancanza, così da poterla correggere. E trattenersi dall'esprimere la lamentela non significa necessariamente tollerare le cattive qualità o i cattivi comportamenti. Il lamentarsi di cui stiamo parlando è al servizio dell'ego e non del cambiamento. Qualche volta, infatti, è evidente che l'ego non vuole un cambiamento, perché così può continuare a lamentarsi. Provate a fare attenzione alla voce nella vostra testa, magari proprio nel momento in cui si lamenta di qualcosa. E se potete riconoscerla per quella che è la voce dell'ego, è niente altro che uno schema mentale condizionato, un pensiero. Ogni qualvolta che sentite quella voce, vi rendete anche conto che non siete la voce, ma chi ne è consapevole. Siete la consapevolezza che ne è consapevole. Dietro vi è la consapevolezza. Davanti c'è la voce, colui o colei che pensa. In questo modo diventerete liberi dall'ego, liberi dalla mente inosservata. Il momento in cui diventate consapevoli dell'ego che è in voi non è più ego, ma solo un vecchio schema mentale condizionato. L'ego comporta inconsapevolezza. La consapevolezza e l'ego non possono coesistere. Il vecchio schema mentale o l'abitudine mentale possono ancora sopravvivere, riapparire per un po', perché vi sono dietro migliaia di anni di inconsapevolezza collettiva umana ma ogni volta che viene riconosciuta, essa si andrà indebolendo.